Ciao bentornati al Gormiti, Gormiti Show! Show! Già da oggi sono davvero E eh, Perché sei davvero felicissimissimo? Sono felicissimissimissimo perché è uscito lo spot dei Gormiti Giada! È vero? E nello spot ci, ci siamo, siamo anche, anche noi! Voi l'avete già visto? Eh se non l'avete visto guardiamolo insieme! Siamo qui con voi, sempre più nuovi, sempre più. Gormiti. Sono unici, sono originali, sono i Gormiti, imbattibili, più forti che mai. Anche tu puoi essere uno di, di noi. Gormiti. Giada, lo spot è davvero bellissimo e gormitico. È sempre super emozionante comunque vedersi. Però oggi Giada ci sono davvero tantissime, tantissime, tantissime, tantissime, tantissime sorprese. Sì, perché al Gormiti Show le sorprese non, non finiscono, finiscono mai. mai. Diciamolo prima. Vai, insieme. sei pronta? Sì, pronta. La prima novità è? Il, il concorso gormitico. Questo concorso inizia il 15 maggio e possono partecipare tutti i bambini, però i dettagli li sveleremo nelle prossime puntate. Dovete seguire attentamente il Gormiti Show, ok? La prossima novità, Giada, è il codice promo. Cos'è il codice promo? Questo codice promo sì. servirà ad andare sul sito dell'e-commerce di giochi preziosi e vedere che promozione verrà riservata a voi ed è riservato solo. Ai bambini che guardano il Gormiti Show eh? e dura una settimana. Eh, giusto Giada, bisogna dirlo, solo ai bambini che guardano il Gormiti Show. Tra l'altro, io so che questo eh, codice promo è un pochino birichino perché... Sì, perché si eh, nasconde. Si nasconde, quindi voi bambini dovete stare attenti e trovarlo sarà una caccia al tesoro o meglio, una caccia al codice promo perché può nascondersi eh, sulla testa di Giada o dentro il suo orecchio, nel suo naso, eh, in, tasca. in tasca. Quindi state molto attenti e trovatelo, ok? Prossima novità Giada? La prossima novità? Vado io? Sì. Ritornano nei negozi i personaggi della serie 1! Sì, perché in tantissimi ci avete scritto che vi mancavano alcuni personaggi per completare la vostra collezione. Ma alcuni non avevano ancora iniziato, quindi li abbiamo fatti contenti. No? Eh, esatto, potete trovare eh, i gormiti, quelli un po' introvabili, quelli esclusivi, quelli, esclusivi, quelli un po' misteriosi. Eh, tra l'altro Giada, io sono molto contenta tra l'altro di, di questo lancio eh, dei prodotti della serie 1 perché ha dato il via a tutto questo. È, vero, è, iniziato tutto da lì. È, tu, è iniziato tutto dalla serie numero 1. E tra l'altro un'altra sorpresa, perché... Nelle dirette che faremo con i bambini, quando ci vorranno mostrare la loro gormitica collezione, io mostrerò ben due personaggi della serie 1 della mia collezione privata. È un'ottima idea, già. Della mia collezione in privata, in modo tale che almeno vi svelo quali personaggi potete trovare nei negozi, ok? Ma Gianni, adesso dobbiamo andare avanti perché le sorprese non sono finite qui. Ovviamente. Ok, io intanto cerco il codice proprio. <ride> Eccoci qui, pronti Eccoci qui. per farvi vedere il Panini Magazine. Giada, cos'hai dentro quella scatolina? Sei proprio curioso. Certo eh? che sono curioso, lo sai Guarda un pochino il cuore, so. È il cuore del titano Sì Bellissimo Perché è stato molto attento Sì. Ha notato sicuramente che abbiamo già pubblicato il lavoretto per la festa della mamma Sui nostri social Sì, sì perché sarà domenica, quindi abbiamo voluto pubblicarlo un pochino è molto semplice farlo. Sì, però ci sono Facciamo riuscito. Facciamo un piccolo riassunto. Esatto, ci riesco pure io a farlo. Eh. Allora, vi serve della pasta modellabile che si indurisce. Giusto. Eh, uno stuzzicadenti. Per fare il buchino. Per fare il buchino. Un bellissimo nastrino colorato. E le tempere per più colorare il nostro bellissimo buchino. Giusto, è tanta fantasia, eh, mia Sì, allora. Vai. Ci sono quattro passaggi molto, molto semplici. Ok, il primo, prendere la pasta modellabile, fare un bellissimo cuore, mi raccomando, il cuore del titano è in pietra, quindi bisogna fare un po' di spigoletti. Giusto, giusto, perché è duro, bisogna farlo bene, giusto? Sì, esatto. La roccia. Poi bisogna prendere lo susicadente e fare un buchino perché dal buchino poi si infilerà il nastrino. Però lasciamolo ad asciugare con lo stesso cadente in senso. Ah, ecco, visto? Giusto. Sì. Una volta che si è asciugato, si può colorare e poi mettiamo questo dalestrino, e diventa una bellissima collana per la vostra mamma. Giusto, allora facciamo così. Um, questo lo tieni te che ha il lastrino più corto. E questo lo prendo io. Ma Gianni, ma è per la festa della mamma, tu se eh, non sei una mamma. Lo so che non sono una mamma, però io lo regalo alla mia mamma. Eh, potevi farlo tu e mm. non rubare il mio. Fai niente, tu c'è quello. Beh. Comunque, Giada. Um, lo lascio qui, poi te lo do dopo. Okay. Um, abbiamo il Panini Magazine. Sì. Guardate quanto è bello! In Come regalo! Sempre. Ci sono i posti. Sì, però, aspetta, già dai, in regalo dobbiamo assolutamente dire che abbiamo il Lancia dei Gormiti. Si inserisce. Provano. Sparo. Non spararmi. Eh. Sparo, eh. 3, 2, 1. <ride> ancora mi diverto aspetta un sacco. <ride> Okay, Aspetta ba, vediamo okay. un po' Che cosa invece c'è dentro Al magazzino Giusto allora lo apriamo allora, Come ho detto ci sono sempre I soliti bellissimi poster Esatto Da prendere nella casa i fumetti. Ma tante piace... storie inedite. Mi piacciono davvero tanto i fumetti, poi sono davvero gormiticissimi. Gormiticissimi. Sono delle storie bellissime. Ah, beh, abbiamo da colorare, giustamente. Sì, ci sono tanti giochi. Ah, tanti lavoretti? Guarda un po', ci siamo anche noi. Ma chi sono loro? Ah, Gioia <ride> e Giada, siamo noi. Ci siamo anche noi. Direttamente, direttamente con il nostro Gormiti Show poi abbiamo eh, tanti giochi. Dei lavoretti, poster, come hai detto tu. Um, ah, guarda un po' Giada. L'avevo visto anche prima. Per... Che bello! Esatto. Le nostre qui... letterine. Esatto, le letterine. Ah, l'app. Ah, a proposito di app, adesso quasi quasi vado a giocare. Perché... No, Gianni, abbiamo tantissime cose da fare. Non si ne ne raggiungo l'app. Eh, adesso. ma qua, spiega tutti i segreti. Credi. Ci vediamo dopo. Andiamo. Ciao, Ciao Matteo! Matteo! Ciao! Ciao, come stai? Bene! Oh, ma sei contento di essere qui al Gormiti Show con noi? Tantissimo! Oh. Ma e vedo che hai una super collezione lì dietro comunque, ne hai tante! Eh, 13! Eh sì, vedo... Sono 13! 13! Wow. 13! Più la torre mega! La torre mega! Eh beh, giusto! E tra l'altro... Vabbè, vedo che... un Gormiti c'è cioè, in dai. pratica non conterebbe sarebbe quello dell'uovo di, di Pasqua di Pasqua ah, vabbè, vabbè contiamolo, contiamolo contiamolo perché comunque è sempre, è sempre un, un tra l'altro vedo che hai eh, il, um, il titano degli elementi dietro che sorveglia yeah. sugli altri come noi come che bello noi. guarda qua allora, che allora, grande allora. che è è, è gigantesco è, gigante è più alto di lui è più alto di me è oh Giada, Giada Giada l'hai visto? Eh, visto? il codice promo e tu l'hai visto il codice promo Matteo? sì l'ho vista. Ah, appena no, no, no, no. sai cosa serve il codice promo? no Adesso te lo spiega Giada che lei allora, è Allora, con il codice promo si può andare sul sito dell'e-commerce di Giochi Preziosi e inserendolo si possono trovare tantissime promozioni. Esatto, è vero. Quindi mi raccomando, Quindi. anche tu poi lo provi a fare, vero Matteo? E in che senso? Come funziona? Basta, quando uscirà il codice promo... Come questo qua, come che adesso qua è, che è, uscito, è, già, è già sfuggito. Esatto, in qualsiasi puntata del Gromity Show c'è questo codice. Quando vedi il codice devi andare sul sito dell'e-commerce di Giochi Preziosi quando mm. lo inserisci ci sono diverse promozioni, quindi ci sono diverse... Promozioni sui giocattoli. Sui lei, sui giocattoli sì. Ah. Vabbè, poi, lo, poi lo vedrai, Vabbè, mando tanto... sito. proverai. tanti, insomma. Eh, esatto, eh, esatto, tutti. Vabbè, importante che l'abbiamo visto insieme. Ma ci vuoi dire qual è il tuo gormita preferito? Eh, cioè, in realtà, prima era lo... Omega Lord Voidus, ma ancora ah, prima... È stato normale. Adesso boh, è close. Ah, bello, ti ah, stai, è un Poi magari eh? Seskel, che appena... Seskel, sempre i sì. cattivi ti piacciono, sempre i cattivi. È sì. ti sta dalla parte no, no. dei cattivi, quindi, eh? Aha. sì. Sì, eh. <ride> Con il sorrisino proprio, sì. Sì. <ride> Ma quanti anni hai, che non te l'abbiamo chiesto? 9, Li compro il 30 mar marzo. Ah. Il 30 marzo. Capito, capito. Ok, ci sta, ci sta, ci sta. Bene, allora, eh, vuoi dirci quell'ultima cosa prima di salutarci? Non so, Puoi qualsiasi... salutare qualche amico, farci no, qualche no. domanda a noi? No, volevo farvi una domanda, che adesso l'avevo sempre... già fatta ma non mi ricordo. Ma il tuo nome, Johnny, è proprio Johnny o qual era? Allora, no, il mio <ride> nome è Jonathan, ok? Però eh, sono, da quando sono piccolino che mamma, papà o le mie sorelle mi chiamano Johnny... E allora sono cresciuto con quindi, questo nome. Quindi è Giorni per Tutti. Sono Giorni per Tutti. Mm. Però dico... senza H, perché se no si arrabbia. Esatto, senza H. Eh. Insomma, mi arrabbi divento... All'armoidus. Divento, divento l armoidus. L armoidus. Invece Giada si chiama Giada-da-da-da-da. Da, da, e... No, non è vero. Mi Giada e basta. tu da da Poi, un'altra domanda. Ma Bye. su Netflix o su Prime, insomma... Fra quanto esce la terza stagione? Io vedo dei video su YouTube, però sono arrivato fino alla puntata in cui risvegliano e ti danno degli elementi. Poi, vabbè, qualche altro video ho visto. Ah, allora, quello, quello che noi sappiamo è che è tutto in fase di produzione. eh giusto? sì, penso che usciranno presto, ancora noi non sappiamo la, la non data sappiamo precisa. Non sappiamo la data precisa, però è tutto in fase di, di evoluzione. Lo sai che al Gormiti Show quale sorpresa non finiscono mai, però ma arriveranno, concerto. tranquillo, che arriveranno. Comunque, ah. grazie per essere stato con noi. Sei super, sei super davvero, sei sì, troppo simpatico. Siamo co stra contenti di averti conosciuto. Allora, sai cosa facciamo noi per salutarci? Una cosa che sì. possiamo fare solo virtualmente, ci abbracciamo, abbracciamo. quindi apri ah. le braccia, che carino. <ride> E stringere forte! Così ci sì. abbracciamo virtualmente, dato che purtroppo non possiamo, non possiamo ancora fare. farlo. Sei davvero super carino. Noi ti dobbiamo salutare, che dobbiamo proseguire con la puntata. Grazie mille, ti Matteo. Ti mandiamo un bacione. Ciao. Ci facciamo un ciao. Ciao, ciao grazie ciao. per ciao. seguirci. Ciao. ciao. Ciao Michele. Ciao. Ciao, ciao. come stai? Ben. Ma sei contento di essere qui nel nostro super studio Gormitico? Ci vediamo per sì. la prima volta. Oh, ci piace Ma quanti, quanti anni hai, Michele? 5. Cinque. Cinque. Cinque? Ma vedo che sei un super fan dei Gormiti perché ne hai tantissimi dietro di te. Ma quanti ne hai? Cento. Cento? Mamma mia, Giovanni! Eh, tu fai a gara con tanti altri bambini, lo sai? Perché sì. ci sono tanti, tanti altri bambini <ride> che hanno un sacco di gormiti. Ma qual è il tuo preferito? Dici un po'. Carion. Carion, ah, ah, della tua squadra, ti Giovanni. Faccio, ti faccio il mio inchino. Ma l'ortitano ti piace almeno un pochino? Mm. Quando ero piccolo mi piaceva Ah ok, poi sei passato all'orcherio Hai ah, ah. visto, quando uno era piccolo fa... già, da adesso che è cresciuto ha capito che l'orcherio è più forte No, sono forti uguali È dai. normale, è normale Ma che cosa fai con i tuoi gormiti? Inventi delle storie? Sì. O dei combattimenti? Ma prendine, prendine uno che ti piace, facceli vedere un po' Dai, io vedo che sono tutti là, portaceli qua di vedere. Cioè, non tutti perché sono troppo. No, sono No, beh, qualcuno. Bellissimi. Prendi quello che ti piace di più di tutti. Ah, va wow. continua. mamma mia. Tutti schierati. Ah, la maglia, con scritto gormiti. Ah, anche la maglia. Fai, fai, fai così? Eh sì, ecco. Ah, che bella. Bellissima. Che carina che è, bella. Dai, portaci qua i tuoi gormiti, che li vediamo un po' da vicino. Quelli che ti piacciono di più, uno o due. Deve sceglierli allora, molto sì. attentamente secondo per questa me cosa. prende Carrion. Dici <ride> um, chi è che era? Che l'ho visto un po' sfocato. Nucleo, Nuclear. eccolo lì. Wow, ah, eccolo Nucleo, bello. Nucleo, forte. Nucleo e poi un altro? Vediamo, vediamo, vediamo. Fa vedere un po'. Uh, lui è no, i... che, che anche non, io... non si riesce a vedere bene. Diakos? È, ah, è ultra diakos. È ultra diakos, sai, dal telefono, <ride> comunque dalla, dalla telecamera... Non rende bene non rende, come è dal, è, è, dal esatto, vivo. Esatto, esatto, esatto. Ma i cartoni li guardi invece dei Gormiti? Sì. Sì? E no, Ti no, piacciono? Sì. Anche il Gormiti Show guardi, vero? Sì. Ah, eh, lo sapevo io già, per forza. Eh, eh sì, c'è un bambino che ha tutti quei gormiti, non può non vederlo. Dimmi, dimmi. Il gomita della mamma è alicante. Ah, anche la mamma li guarda. Ah, giusto. Sì. E li, li guardi anche col papà, tutti quanti insieme, una, una famiglia gormitica. Una fami... eh. Ma giocate con come facciamo io e Giada, che prendiamo le bustine... E vi, e diamo... vi sfidate a vicenda. Sì, sì eh. eccola. Ah, ah ce l'hai. Sì, l'ho messa per, per fidare Giada. Ah, ah, per sfidare Giusto, me. Giada. Ci sfidiamo sfidalo. Eh, e ho aspetta il dietro che posso trovare. Caio eh, titano, titano. Vai, prendiamo, prendiamo una bustina al no, buonissimo. Adesso, adesso, adesso. Tutti i gomiti, Ok, qui. adesso mi arriverà una bustina magicamente. Vai, vai, al volo, arriverà qua. Bustina. A noi. Eccola! Dai, qua ci sono le magie. Vai lì, apriamo. Vai. vai, apri anche tu, Miki. Vai, vai, apri, apri. mi oh. hanno passato questo. Ehm Poi, ok. Uh. Vediamo un po', perché noi abbiamo qualche Al personaggio te, nuovo. Aspetta, guarda che qua eh. c'è una super anteprima. C'è una super anteprima tutta per te, Miki. Lei ha trovato Alfa Lord Titano. Guarda che bello! Ok. E io ho trovato Lord Titano. Ah. Oh! E che numero hai nella card? Ho il numero 9. Anche Anch io noi! io ho il numero 9. Eh, adesso è su, è sotto vediamo se dal piedino. Dimmi un po' tu che numero hai trovato. Il numero 1. Eh. Ah, eh. Ma sai che ho trovato anche io il numero uno? Siete pari! <ride> Siamo pari! Eh sì, perché... Grandissimo! No? 9 più 1, Miki fa? 10! Siamo pari! Mm. Allora, dopo questa battaglia super gormitica, ti dobbiamo salutare perché è stato bellissimo. Sì, è stato okay? molto bello. Sai come facciamo per salutarci noi, Miki? Apriamo le braccia. Ah, è bravo. E... Ci stringiamo forte in un mega abbraccio virtuale! E con questo noi ti dobbiamo fare un grandissimo ciao! Ciao! Ciao amici, grazie per aver sfidato Giada! Prossima volta, battila, mi raccomando! <ride> Prossima volta! Ciao. ciao! Oh, a noi questo momento piace davvero tantissimo! E partecipare è facilissimo! Basta andare sul sito gormitishow.com e seguire tutte le istruzioni! Giusto, Giada, ora è arrivato il momento della bacchetta gormitica! gormitica. Ci sono arrivati dei bellissimi disegni, davvero ah, anche tanti. Allora eh, ci scrive Carlo David. Ciao, sono un vostro appassionato fan ho disegnato i gormiti per voi. Spero che vi piacciono, grazie Carlo David. Certo che ci piacciono, sono bellissimi. Hai fatto bellissim un disegno davvero bellissimo. Wow, e che bei colori anche, io bravo, caso. bravo, bravo, bravo, un disegno super gormitico. Invece Manuel ci ha mandato diversi disegni sì? e ci ha scritto questa bellissima dedica. Ciao Gianni e Giada, vi voglio tanto bene, vi seguo sempre. Ti vogliamo bene anche. Vorrei te. partecipare al Gormiti Show. I miei personaggi preferiti sono Carion, Titano, Sol. Eclos, Electrion, Helios e Trition. Wow! Siete fantastici! Wow, sono tantissimi, ti piacciono wow. praticamente tutti! Wow, bravo, Ma, bravo, bravo! Guarda che belli che sono! Sì, eh. Sono uno più bello dell'altro, davvero! Bravissimo, e ti vogliamo tanto bene anche noi! E ti aspettiamo anche al Dormity Show Ti aspettiamo virtualmente, Giada, virtualmente! Mandate sempre la candidatura a gormitishow.com. Giada, è eh. finita la puntata oggi. Cosa devono fare i nostri amici? Devono continuare a seguirci sui nostri social, Facebook, Instagram e soprattutto sul canale di YouTube. E vi dovete assolutamente iscrivere al e canale. E condividere il video. E mettere tantissimi like. like. Un saluto da Gianni. E Giada, ciao. ciao.